bentrovate nel mio laboratorio eh, sono sempre qua con la mia rosa in testa eh, che vedrete anche in un altro video e di cui vi parlerò, promesso eh, oggi video haul perché voglio farvi vedere e vi voglio soprattutto parlare della mia ultima scoperta facebook prima di parlarvi di questo però voglio mostrarvi eh, questa <ride> questa l'ho dimenticata nel video haul scorso Ehm... Um... Eh, sì, è una fustella, confesso anche io uso le fustelle eh, non per farci chissà che cosa eh, in realtà io le uso per fare dei fiori, ma perché mi scoccia star stare lì, a fare il tondino tagliare la spirale, fare tutti gli spigolini eccetera eccetera oppure a me aiuta tantissimo per creare le confezioni che uso per mandare le mie creazioni non so se mando un portachiavi coniglietto, piuttosto che gli orecchini, piuttosto che quello che volete io posso Posso crearmi la, scat la scatolina, me la, cioè posso crearmi, me la creo e eh, mi creo anche i cartoncini con scritto fatto a mano, eccetera, eccetera. Quindi me ne preparo un po', vengono fuori tutti uguali e non sto a impazzire con la forbice perché mi scoccio. Ehm, come sapete la Big Shot a me è stata regalata a Natale, come appunto regalo di Natale e visto che ce l'ho, eh, tanto vale usarla. E principalmente sì, la uso per quello. Eh, anche se eh, ho in mente due o tre lavori da fare, ehm, tipo la uso anche per le applique perché mi piace di più ehm, il taglio netto che dà rispetto a quando uno taglia con le forbici e soprattutto quando vado ad usare la tecnica del free motion rimane più compatta la stoffa e non si sfilaccia ai bordi. E... Insomma la uso per così né così nulla di eclatante, c'è gente che ci fa delle, delle grandi cose io preferisco farle a mano. Però queste, questi lavoretti ripetitivi, un po' noiosi, invece mi piace più farli eh, con la Big Shot perché faccio prima, visto che c'è. Ma veniamo a noi! Video hall. La mia recente scoperta, e tanti di voi già la conosceranno, è il gruppo di Rosa Lecce su Facebook. Vi lascio il link sotto nell'info box, uh, lei è disponibilissima e gentilissima, uh, vi basterà iscrivervi uh, al gruppo e uh, guardare ciò che vi interessa lasciando un commento, lei appena riesce vi risponde, nel giro di due giorni dalla conclusione dell'ordine, uh, della chiusura dell'ordine, lei mi ha spedito, mi è arrivato il pacco. Um, quindi è davvero davvero super brava e ha tantissime cose perché ovviamente avendo una merceria eh, davvero offre tanta scelta. Questo è lo scontrino, come vedete io ho pagato e vi mostro che cosa ho comprato. Innanzitutto questa spazzolina per eh, le fustelle, questa serve per fustelle come queste che sono ricche di dettagli, buchini e buchetti, e vi permette di pulirla in modo celere. Infatti anche dietro vi dà la spiegazione. Poi ho preso uh, questa fustella con il cavallino a dondolo per fare le applique, perché uh, io ho un'amica che aspetta un bebè e quindi ho pensato uh, di fare uh, un regalino e voglio creare una coperta usando questa, e la fustella dell'orsetto che vi faccio vedere qua. questa voglio usarle tutte e due insieme e farle eh, qualcosa quindi le fustelle in questo caso sulle applique secondo me aiutano molto perché appunto danno un taglionetto e non tentennante con la forbice non si sfilacciano e quando andate a usare il free motion rimane un pochino più compatto. se no rimane sempre il metodo del di sporcare di colla il bordo poi ho preso eh, questa questa è una fustella di impronte d'autore che tra l'altro è qua a Milano eh, nella zona delle colonne di San Lorenzo e loro creano eh, le fustelle per Wanda eh, Brombin che è la eh, fondatrice delle picottine di Wanda, e a me questa fustella piaceva tantissimo perché ho intenzione di realizzarci diverse cosette anche sotto Natale eh, quindi questa è la floral eh, eh, però mi riprometto di andare a fare un giro da impronte d'autore perché voglio vedere eh, visto che hanno anche tanti timbri, tante cose che cosa hanno e ehm, niente ho preso questa perché mi, come vi ho detto mi scoccia a me fare i fiori queste cose qua perché sono abbastanza ripetitivi e allora io ne faccio un po' eh, in questo modo sono a posto <ride> per un po' perché mi faccio i sacchettini con i fustellati e, e almeno quando mi serve li prendo e, e li ho già fatti e non devo stare a tirare in ballo la fustellatrice tutte le volte l'ultima fustella che ho preso è questa questa mi piace perché permette di fare un sacco di fiori. Come vedete nella foto qua, ci sono diverse petali, diverse foglie eh, e diversi fiori. E potete realizzare i fiori di questo orrendo vasetto ehm, che hanno realizzato. Che dire che è brutto nei colori, è eh, fargli un complimento. Io ovviamente non realizzerò sta schifezza, ehm, tra l'altro non c'è il vasetto sotto, eh. permette di creare la parte sopra di questo orrendo vasetto. Eh, io l'ho presa perché in realtà vorrei fare un bunting da mettere nella cameretta di Ele, eh, nei toni della, del rosa chiaro, bianco, eccetera, un po', un po boh, insomma. Eh, è un po' no, più, più shabby forse che boh insomma ho un progetto in testa e spero di mostrarvelo a breve Insomma, quando avrò un attimo di tempo svilupperò anche questo progetto e niente quindi utilizzerò questa fustella infine ho preso due nastri di cui assolutamente non ricordo il nome uno bianco e uno beige uh, questi nastri um, lei ha fatto una bellissima taglia con questi nastri innanzitutto sono morbidissimi io penso li utilizzerò per fare le rose, ma non è detto, eh, cioè potrei anche usarli per fare la bellissima Dalia che lei ha creato in un tutorial. Quindi oltre ad avere le cose da comprare, lei ogni tanto mette anche i tutorial, quindi iscrivetevi. Eh, e infine ho comprato questo che è un pannolenci rosa cipria proprio perché appunto volevo fare eh, questo bunting in verde, in rosa, in fucsia e non lo so insomma un po' di colori vari e eh, rosa mi ha mandato due bustine contenenti eh, due omaggini in uno ho eh, dei pezzettini di pannolenci e sono questi tre Che io voglio utilizzare um, quando vi mostro uh, la casetta pan di zenzero che farò questo, questo natale perché ho intenzione di farvi il tutorial della visto che vi era piaciuta tantissimo quando ve l'ho mostrata su facebook e sul sito ho pensato di realizzarne un'altra per farvi vedere come costruirla e, e poi l'altro um, omaggino e questo qui è questa fogliolina che vedete, potrei aggiungerla alla rosa volendo. No? Oh. <ride> un orecchino, no, non lo so, la anche questa sulla, sulla casetta. Ah, come alberetto, guardate, bel berello. Si, sì, la sulla casa di pan di zenzero a Natale. Così anche Rosa sarà protagonista della mia casetta pan di zenzero. <ride> Eh, e niente, questo era il mio haul come vedete lo scatoloncino è vuoto eh, Rosa ancora ti ringrazio per gli omaggini e eh, soprattutto per la pazienza e la disponibilità e a voi non vi rimane che a farvi un giro su suo bellissimo gruppo eh, sappiate che è impossibile uscire da quel gruppo lì senza aver comprato niente, non da uscire nel senso letterale di uscire dal gruppo ma voglio dire di chiudere quando si esce da Facebook, eh? intendo quello. Ehm... Ci ritroviamo presto in un nuovo video, vi mando un bacione e buona giornata, ciao!